Ho un caso strano per te. La famiglia le stava facendo un esorcismo o qualcosa del genere. Qualcosa è andato storto. Sai come si dice? Se un esorcismo non viene completato, il male troverà un nuovo corpo. Quando si muore, si muore. Quando si muore, si muore. Quando si muore, si muore. fine della storia Ehi, hey. Ciao ragazzi, ciao Oggi ci qua, siamo in tre, c'è anche Lucy in mezzo a noi e prima di tutto siamo qui per ringraziare tutte quelle persone che hanno aderito positivamente alla diretta con Lucy siamo qui per fare un video di preparazione a Lucy ci hanno consigliato praticamente di eh, metterci un pochino al sicuro e noi vogliamo seguire questa sorta di indicazione. Eh, Lucy sosterà per tante ore, sosterà a casa nostra e sarà ripresa tutta la notte, questo venerdì, verso le 11.11.30. Di che cosa si tratta? Si tratta praticamente del sonetto del diavolo che molti di voi conosceranno ma altri no. Quindi andremo a, sp a spiegarvi tra poco uh, cosa faremo di preciso su Lucy. Lucy è già stata uh, purificata in qualche modo. Abbiamo parlato del, di poter fare questa pratica in più anche con la persona che ce l'ha tenuta fino adesso che purtroppo non possiamo portarvi di nuovo la bambola perché... Siamo in una situazione di emergenza e eh, ci è sembrata una buona idea. Io personalmente questo sonetto alla Madonna non lo conoscevo. Eh, se, è stato proprio uno di voi che sotto i commenti me ne ha parlato, sono andato a informarmi, abbiamo parlato con uh, questa persona affidata che è quella che ci aiuta un po' con uh, tutte le cose un po' possedute, esoteriche mm. che ci capitano per mano. È sembrata un'ottima idea e quindi abbiamo deciso di fare questo rituale per in qualche modo liberare lussi, purificare, purificare, Sì, se ci sono delle energie residue uh, attorno a lussi uh, quindi poterla liberare di tutte quelle energie un pochino negative e proteggere noi, noi. creare una sorta di protezione anche per noi visto che siamo Casa nostra, dove viviamo, dove dormiamo. Cerchiamo di chiarire un attimino che cos'è il sonetto del diavolo alla Madonna. Allora, Il sonetto del diavolo è un componimento poetico composto dal demonio obbligato sotto esorcismo ad esaltare le virtù della Vergine Maria Immacolata. Questo è avvenuto nel 1823, in provincia di Avellino, dove durante un esorcismo, un ragazzo di 12 anni e i fratti che stavano praticando questo esorcismo sul ragazzo imposero al diavolo di dimostrare che Maria è immacolata premessa ehm, il diavolo ha paura più di tutti della Madonna, della Madonna. Okay. perché è considerata una, una persona pura è il più suo grande nemico Ok, eh, si dice che la Madonna sia quella più forte durante gli esorcismi. Eh, perché? Il diavolo stesso durante un altro esorcismo ehm, ha dichiarato queste parole: perché è la più umile di tutte le creature, mentre io sono il più superbo, è la più ubbidiente e io sono il più ribelle, è la più pura e io sono il più sozzo. Ok, in un altro successivo esorcismo, in un'altra occasione, eh, ci fu stata un'altra dichiarazione fatta dal diavolo tramite la persona che era posseduta ehm, quando gli chiesero perché ha tanto paura la Madonna e lui rispose è la sola creatura che mi vince sempre perché non è mai stata sfiorata dalla più piccola ombra di peccato quindi la Madonna è l'arma più grossa che si può, che usare, si può, possa usare, si può usare contro, contro il, il diavolo contro il maligno quindi. esatto i frati obbligarono ehm, al diavolo di dimostrare che Maria è immacolata. Non solo, gli dissero che doveva farlo, mediante, doveva farlo, mediante un sonetto, una poesia di 14 versi e 10 a rima obbligata. Il ragazzo che era sotto esorcismo aveva 12 anni ed era analfabeta. Il rosario Lucy Giacelà. Faremo una purificazione insieme all'acqua santa e poi reciteremo il sonetto noi non siamo preti non, non abbiamo la facoltà eseguiamo semplicemente uh, un rituale e il primo passo l'abbiamo fatto Il componimento che il diavolo fu obbligato a pronunciare in onore della Vergine Maria, durante l'esorcismo, è questo. «Vera madre, sono io di un Dio che è figlio, e sono figlia di Lui benché sua madre. Ab eterno nacque Egli ed è mio figlio. Nel tempo io nacqui, eppure Gli sono madre. Egli è mio creatore ed è mio figlio. Sono io, sua creatura, e Gli son madre. Fu prodigio divino l'essere mio figlio. Un Dio eterno, e me aver madre. L'essere quasi è comune tra madre e figlio, perché l'essere dal figlio ebbe la madre, e l'essere dalla madre ebbe anche il figlio. Orse l'essere dal figlio ebbe la madre, o sa da dire che fu macchiato il figlio, o senza macchia sa da dire la madre. Fine. È affascinante sì. il fatto che. Eh, il diavolo, ok, durante un esorcismo si è stato costretto a comporre una poesia in onore della Madonna per dimostrare eh, di essere eh, inferiore, che Madonna immacolata, quindi esatto, una, una missione di inferiorità eh, nei confronti della, della Madonna. Santa per eccellenza della, sì. della Madonna. Quindi a prescindere sì. da, dalle credenze che uno possa avere, dalle religioni che uno possa in qualche modo cre credere. È eh, affascinante come storia. Nel be il bene contro il male, alla fine il bene ha sempre un'arma in più, ha sempre il suo paladino che vincerà sempre con il male. Eh. Oh in questa continua in lotta in questa esatto. continua lotta vabbè molte cose non le sappiamo quindi assolutamente no poi noi soprattutto <ride> con la nostra cultura limitata eh, non possiamo saperlo allora volevo ricordare che uh, venerdì sera oltre a vedere Lucy così con, uh, con il rosario troverete Lucy anche all'interno di un cerchio di sale perché il tutto andrà fatto come si deve perché altrimenti o lo fai bene o non lo fai proprio certo e ci aspettiamo tutti bei commentini sperando che Lucy non si muova che non faccia qualche eh, marachella oddio voi, spera sper eh, voi sperate che o emergenza o non emergenza speriamo Lucy proprio direttamente via fuori voi sperate che qualcosa possa succedere noi per l'audis magari sì, ma dentro dentro diciamo ci così. auguriamo di no speriamo di no Speriamo di no sinceramente, eh, però la curiosità è tanta. Sì. Allora ragazzi, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e attivatela, mi raccomando, perché molti ancora mi dicono ma perché non mi è arrivata la notifica del tuo video, perché non avete cliccato sulla campanella, la dovete attivare, oppure fate una controllatina ogni tanto perché YouTube a volte fa delle cose strane. Eh, per chi non conoscesse Lucy sul canale esistono tutti i suoi video da che è arrivata in casa nostra fino ad ora e, Mi raccomando, cosa dirvi, seguiteci sempre, a noi fa piacere eh, Ricordiamo tutti i social, noi siamo presenti anche su Instagram Io come Teresa Epie Io come Alex Epie e eh, su Facebook c'è la pagina del canale che è Teresa Pie. all'interno della pagina ufficiale di Facebook c'è un gruppo dove potete iscrivervi, però dovete, dovete chiedere l'iscrizione si chiama? I Terribili Diepie e manca il gruppo Telegram esatto, abbiamo un gruppo Telegram ormai lo, so, lo, lo sponsorizza sempre Alessandro ok <ride> Eh, abbiamo un gruppo Telegram si chiama Fans, Teresa e Pie. Dove spesso discutiamo, chiacchieriamo. Spesso voi chiacchierate delle vostre cose paranormali che, che vi succedono. Eh, Noi, ogni tanto, entriamo per dare una sbirciatina. Ehm, diciamo la nostra. E dove c'è anche un, un quiz da, da pochi giorni che potete fare per sapere se siete veramente dei fans. di e non si vince sì, sì. nulla! No, è gloria no. <ride> no, però voglio fare un annuncio importante. Questa è inedita, questa cosa. Non facciamo neanche io ho paura. Per i prossimi giorni. Speriamo presto quando avremo il via libera. Eh, che quindi ricomincerò a fare delle indagini, eh, avrei piacere e avrei bisogno di contattare un medium quindi. Chi tra di voi ha questa dote mi farebbe una cortesia enorme di contattarmi perché vorrei portare in indagine proprio questa tipologia di persona per fare un'esperienza diversa e per comunque anche raccogliere dei dati e confrontarli insieme a quest'altra persona. Penso che debba essere, essere della Lombardia sì. perché con, pe, pensiamo che limiti restrittivi che ci pongono ancora per tanto tempo questa emergenza sanitaria probabilmente dovremo stare all'interno della, della della nostra regione sì, che è la regione Lombardia quindi se qualcuno è della regione Lombardia che ha queste facoltà che ha queste doti io sarò ben disposta a portarlo in indagine insieme a me. A suo rischio e pericolo. Esatto. Quindi fate girare la voce e vi aspetto in tanti e quindi noi ci vediamo comunque venerdì verso le 23, 23 e 30 comunque vi faremo sapere sugli altri social voi vi vedete voi vi vedete noi andiamo a dormire <ride> se sentite russare <ride> nella notte siamo noi lui <ride> e comunque aspetteremo anche i vostri bei commenti come sempre Niente, noi ci salutiamo. Ok, è stato un video un po' diverso, però era indispensabile farlo. Sì. A venerdì. A venerdì.